Allora, rieccoci qua e questa mattina cerchiamo di completare questo esercizio eh, che avevamo, su cui abbiamo giocato la settimana scorsa, eh, completando il punto 1 e portandoci anche molto vicino alla soluzione, anche del punto 2, che è poi l'applicazione della ricorsione ai grafi, non troppo complicata, no? Allora, sul, sul progetto io ho fatto solo una piccola modifica rispetto alla versione che c'era online la settimana scorsa, semplicemente quello di sganciare ai vari metodi del modello il bottone del controller in modo da poterlo attivare direttamente da qua, visto che adesso dovremo poter giocare col punto successivo. No? Quindi quando faccio analizzare oggetti sta creando il grafo in questo momento con le stesse metodi che abbiamo già usato <coughs> la scorsa settimana, e mi dice semplicemente che ha creato il grafo con Totarchi, sappiamo che ci mette queste mezzo minuto circa per crearlo, con la, quella che avevamo chiamato il, metodo, il secondo metodo, non ho implementato ancora il terzo, anche se so già che sarebbe più veloce. Ok, e siamo arrivati qua, no? alla fine del punto, del, della lettera B del punto 1. Uh, l'esercizio in realtà ci chiedeva anche e vediamo un attimo cosa vuol dire di selezionare vabbè, scel scelto il numero identificativo di un oggetto e verificando che questo numero corrisponda a un oggetto realmente esistente nel database eh, premere il pulsante componente connessa e il, il programma deve calcolare qual è la componente connessa del grafo che contiene questo vertice e dirmi quanto è grande questa componente connessa. Allora, qui posso parlare di componente connessa perché il grafo è un grafo non orientato, eh? altrimenti si dovrebbe parlare di componente fortemente connessa che è, tra l'altro, più difficile da trovare. Ma in un grafo non orientato, una componente connessa, si trova semplicemente facendo una visita del grafo. Posso fare una visita in ampiezza, in profondità, come preferisco, e tutti i vertici che raggiungo fanno parte della componente connessa a cui appartiene il vertice da cui sono partito nel fare la visita. E viceversa, perché se il grafo non è orientato, se io dal vertice A facendo una visita che parte da A arrivo a un vertice B, sicuramente facendo una visita che parte da B troverò A no? con un percorso inverso, perché i percorsi sono tutti bidirezionali in un grafo non orientato. Quindi questi punti C e D altro non sono che dire fai una visita partendo da un vertice e dimmi quanti vertici trovi. Quindi, sono veramente pochissime linee di codice. Allora, pochissime linee di codice che dobbiamo agganciare, ovviamente, al nostro controller, no? a cui aggiungeremo l'implementazione del metodo componente connessa. Queste due righe sono quelle che ho aggiunto rispetto alla versione della settimana scorsa. Eh, ah, forse non avevamo, scusate, prendo ancora 10 secondi, perché non avevamo commentato insieme, ricordate che l'altra volta dopo aver implementato l'algoritmo il programma andava in eccezione, no? e vi ho detto datemi tempo per capire perché, e il perché era che il database era sbagliato, nel senso che nel database, nella tabella che collegava oggetti a Exhibition erano elencati alcuni id di oggetti che poi non erano presenti in realtà nella tabella degli oggetti, quindi in realtà la chiave esterna era rotta in realtà, no? quando tu hai una chiave esterna dovrebbe sicuramente puntare a un, un, un valore la cui chiave primaria è presente nel database, questo non succedeva, no? quindi se, eh, questo è il motivo dell'eccezione, non trovavo un vertice che era indicato nella tabella eh, di associazione oggetto exhibition e non lo trovavo nella tabella oggetti. Quindi se volete, come ho fatto io, sanitizzare la situazione, basta che voi cancelliate tutti, tutte le relazioni che non corrispondono ad oggetti reali. Quindi con questa delete vi cancella la tabella Rehibition Objects tutte le, le righe che non corrispondono ad oggetti veri. E da qua in avanti, cancellando questi, ovviamente il programma funziona. Quindi questa era, non è la colpa del programma, ma è la colpa del database. O del programma che non stava controllando bene il database. Mettetela come volete. Ok, ho solo per... Come commento qua dentro il DAO c'è la spiegazione del, dell'errore. Ok, veniamo invece a noi al calcolo della componente connessa. Quindi noi dobbiamo prendere un id dell'oggetto che l'utente inserirà qua e passarlo a un metodo nuovo del modello che calcolerà le componenti connessa. Quindi, come prima cosa. Verifichiamo, ad esempio, stavolta partiamo dal controller, tanto per cambiare, ehm, acquisiamo e verifichiamo quel numero. Quindi io devo acquisire il numero che l'utente scrive qua nel campo id oggetto. Il campo id oggetto ovviamente è una, un campo di testo il cui valore è una stringa. Quindi dobbiamo fare il solito giro in cui re, ehm, recupero sotto forma di stringa l'id ehm, oggetto, id obj str id oggetto sotto forma di stringa che altro non è che txt object id punto get text e poi questo lo dovrò convertire in intero sapendo che non sempre è possibile perché magari l'utente non ha scritto ciò che è può essere convertito correttamente in un numero quindi dobbiamo poi avere alla fine un id obj che sia effettivamente un intero, id obj, e questo id obj non è altro che il parsing della stringa. Questo lo metto sotto try catch perché il metodo parsint, nel caso in cui non ritrovi, non riconosca un numero intero corretto genera un'eccezione. Quindi catch, un'eccezione di tipo number format exception, se non sbaglio, sì, number format exception. E, e se c'è qualcosa che non va, ovviamente catturiamo l'eccezione e lo spieghiamo all'utente. Quindi in questo caso nella casella di testo di risultato mettiamo un bel messaggino che dica eh, inserire un numero intero valido e abortiamo il metodo, usciamo con un return dicendo cioè non posso far nulla. Se invece riesco ad andare avanti vuol dire che ho un numero id obj valido che valido nel senso di numero intero poi non so ancora se sia valido come id di oggetto devo verificare che effettivamente questo numero sia un valido oggetto prima di partire a fare la ricerca e tutto quindi questo lo posso fare ad esempio chiedendo al modello non equals, cosa viene fuori. is ID valid No? Inventiamoci un metodo del modello che mi dica se un determinato id, perdono, gli passo anche l'id, se questo numero è valido o no. Se non è valido, mettiamo un punto esclamativo qua davanti, se il modello mi dice che questo numero non è valido, non vado avanti, dico all'utente, guarda che non esiste nessun oggetto con questo id. Diciamo l'utente, guarda che non esiste alcun oggetto con id pari a questo valore, barra n, chiudo le virgolette e poi come parametro c'è id obj, punto e virgola. Beh, ovviamente questo metodo dovremmo implementarlo ma non ci spaventa semplicemente di andare a vedere se nel vertex set o nella lista degli oggetti ce n'è almeno uno, anzi ce n'è esattamente uno con questo id se tutto va bene, allora potrò calcolare la dimensione della componente connessa quindi sarà la dimensione della componente connessa me la faccio dare dal model calcola dimensione componente connessa di questo, partendo da questo OBJ e poi me lo dice. Appentext, format, e gli dico la componente connessa che contiene il vertice per 100 di A per 100 di vertici a capo La compo qui. non ho scritto una parola giusta a volerla pagare componente connessa che contiene il vertice a per 100 di vertici, quindi stampo il numero di vertici e il di, la dimensione della componente connessa relativa. Questo lato controller. Come sempre il controller gestisce l'interazione con l'utente, controlla gli errori, stampa i messaggini, attiva, già attiva i bottoni e poi il lavoro vero lo fa fare al modello è modello a cui delega due operazioni, dimmi se un determinato oggetto è valido, un determinato object ID è valido, e dato l'oggetto ID, dimmi, calcolati la componente connessa, non dirmela perché non ho voglia, eh, ma dimmi solamente quanto è grande, hm? che è l'unica cosa che interessa al controller. Allora, passiamo al model e quindi implementiamo questi metodi. Object ID is valid significa semplicemente andare a cercare dove tra Art Objects se almeno uno degli elementi appartiene. Allora, noi, sap no, noi non sappiamo nulla, noi speriamo che l'utente che clicca componente connessa qua abbia prima cliccato analizza oggetti non sarebbe intelligente cliccare componente connessa senza aver prima caricato, creato il grafo però non lo possiamo impedire all'utente. cioè non è detto che is valid venga chiamata dopo crea grafo e se venisse chiamata prima di crea grafo questa cosa qua cosa può fare? niente perché non ha eh, ancora letto gli oggetti che vengono letti nella crea grafo. Quindi questo dobbiamo fare attenzione che se per caso ehm, gli oggetti, art objects, è ancora null, la cosa più semplice che possiamo fare è ritornare falso dicendo beh se non hai letto il grafo di sicuro questo vertice non esiste poi forse per fare qualcosa un pochino meglio dovremmo restituire un'eccezione che venga gestita dal, dal, dal controller no? in modo che il controller non, non, non stampi semplicemente il vertice non esiste ma stampi eh, il grafo non è ancora stato caricato ma per il momento contentiamoci così Abbiamo comunque intercettato un potenziale errore. Perché? Perché io adesso sto per scandire questa lista for eh, art object AO che fa parte della lista art objects e se questa lista fosse null ovviamente mi dà un'eccezione in questo punto, quindi io la prevengo un attimo prima. No, impostiamocelo come warning mentale, tutte le volte che scrivo questi due punti per dire analizzo una lista, mi chiedo questa lista esiste, può essere vuota, può non esistere proprio, cioè null, oppure esiste ma ha zero elementi, oppure ha più elementi. In questi tre casi il programma deve, fare, deve sempre fare qualcosa di giusto, in tutti e tre i casi. A questo punto beh, è molto semplice, nel senso che se um, il determinato oggetto ha un id che è uguale all'id obj che ho ricevuto come parametro, vuol dire che esiste. E allora posso dire al mio chiamante, sì è valido questo id. Se non ho trovato alla fine della lista dirò che non esiste. C'è un modo più furbo di fare questo? Beh, con le strutture dati attuali no. no. Nel senso che comunque la lista dobbiamo andarcela a vedere. Se ci accorgessimo che questa operazione qua va fatta spesso, quella di trovare un oggetto partendo, conoscendo un ID, il suo ID, sapere se c'è o sapere qual è, poi diciamo, ottenere l'oggetto vero e proprio, Uh, la soluzione sappiamo qual è è quella di fare una mappa no? l'avevamo chiamata qualche settimana fa un ID map, un identity map una mappa che abbia come chiave un intero l'integer che corrisponde all'ID object e come valore l'oggetto sono due righe di codice eh? perché nel momento stesso in cui dov'è carichiamo gli oggetti le scandiamo questa lista una volta sola e per ogni elemento della lista lo mettiamo nella mappa fine e quella mappa ci rimane a disposizione per avere dei look up rapidi cioè, terminiamolo così poi volendo diamo un'occhiata alla soluzione con la mappa che ci permette ci fa fare un pochino di lavoro in più all'inizio ma poi snellisce parecchio anziché dover fare queste funzioni sem semplicemente fare una, una get nella mappa Uh, ok, questo è il primo metodo che ci serviva nel controller, il secondo è quello vero, che fa il lavoro vero, calcola la dimensione della componente connessa, che però non è molto più complicato. Quindi questo metodo calcola la dimensione della componente connessa che riceve un oggetto, restituisce un intero, cosa fa? Beh, prima di tutto trovo il vertice di partenza, per ora non abbiamo il vertice, abbiamo solamente l'ID di quel vertice. Quindi come prima cosa trova qual è il vertice, che esiste perché abbiamo appena controllato che esistesse, fai una visita del grafo e conta gli elementi. Trovare il versi di partenza significa andare a cercare l'oggetto art object che appartiene all'elenco di tutti gli art objects e che ha quell'id. Quindi art objects, diciamo il vertice di partenza, cerchiamolo. Qui mi verrebbe veramente voglia di avere una mappa, ma non ce l'ho e quindi scandisco la lista. Eh, se AO.getID uguale IDOBJ, allora che faccio? Start, che è il riferimento all'oggetto vertice, è uguale a O quindi scandisco l'elenco dei vertici andando a cercare qual è quello che è l'ID e mi salvo il riferimento all'oggetto non solamente l'ID e qui a questo punto posso uscire dal ciclo for perché ormai l'ho trovato se alla fine di questo ciclo start fosse ancora null è andato qualcosa storto perché io ho chiamato questo metodo con un object ID che un attimo fa avevo controllato che fosse giusto quindi per sicurezza se vogliamo controlliamolo se per caso start fosse null ancora e allora qualcosa è andato storto eh, diciamo, illegal spariamo un legal argument exception vertice ID o BJ non esistente. Questo non deve capitare, cioè, è veramente un'eccezione questo, nel senso che per come abbiamo fatto il programma non deve succedere, dovremo catturare in debug, durante il funzionamento normale non deve succedere questo. Ok, se però start è diverso da null, quindi arrivo qua sotto, devo visitare il grafo. Visitare il grafo, vabbè, crea un oggetto un iteratore di visita sul grafo il quale mi restituirà uno dopo l'altro i singoli vertici che visita e io questi vertici li devo raccogliere in una struttura dati, in una collection che sia un set, sia una lista, quello che preferite diamo un set, tanto per cambiare un set di art object perché lui prima vuole set art object chiamiamolo visitati new hash set Mh, metto un set perché in realtà non mi interessa l'ordine con cui vengono trovati ma semplicemente quali sono trovati eh, a questo punto ho un, una visita, posso creare ad esempio un Depth First Iterator customizzato sul grafo, quindi parametrizzato con Art Object e Default Weighted Edge. chiamiamolo dfv, depth first visit, uguale new depth first iterator che lavora sul mio grafo, dis.graph. Questo è iteratore che uso per visitare il grafo partendo da start. un attimo di blackout, non mi ricordo come bisogna dirgli da quale vertice partire ah ok, scusate, c'è un secondo parametro che è il vertice di partenza perché altrimenti se lo sceglie lui il, vertice, il primo vertice del grafo quindi devo passare come secondo parametro, il grafo e il vertice da cui partire. Quindi, imposto una visita in profondità, potevo fare in ampiezza, non sarebbe cambiato nulla, per i miei scopi attuali, partendo dal vertice partente sul grafo dei miei oggetti. E a questo punto consumo l'iteratore chiamo il suo metodo next tante volte finché c'è roba while dfv che è un iteratore punto as next finché c'è un elemento successivo aggiungo al mio insieme visitati.add, il prossimo elemento dfv.next. itero Ogni volta che chiamo next viene consumato il prossimo vertice, quindi l'iteratore va avanti di un passo e mi istituisce un vertice nuovo. Quando poi non ci sono più vertici, asnext diventa falso e io esco dal ciclo while. È la stessa cosa che facciamo quando leggiamo un result set del database. E a questo punto dentro eh, visitati abbiamo l'insieme di tutti i vertici e insieme a tutti i vertici che compongono questa componente connessa. Al controller interessa in realtà sapere solamente quanti sono. E vabbè, diciamo che visitati.size... E con questo dovremmo essere a posto. Proviamo a rilanciare il programma. Ovviamente devo fargli leggere il grafo. Ok, grafo creato. Qui vediamo se funziona, se non scrivo nulla si arrabbia, se scrivo qualcosa si arrabbia, se scrivo un numero 1. Mi dice che la componente connessa che contiene il vertice 1 ha un vertice. Poverino isolato. Vertice 2 ha un vertice. Vertice 3 ha un vertice. Vertice 4, 5 non esiste alcun oggetto con id uguale a 5 però poi in, mi ha dato un illegal argument exception ah sì, certo perché ho sbagliato nel controller quando ho detto non esiste alcun oggetto dovevo fare qua un return per uscire dal metodo altrimenti quando non trovo l'oggetto lui prova comunque a calcolare la dimensione della componente connessa quindi qua ci manca un return eh, lo sappiamo lo mettiamo tra un attimo ma nel frattempo c'è qualcosa che non va forse o è giusto così? Hanno tutti un vertice o stiamo sbagliando qualcosa? che abbiano tutto, è vero che ho messo i numeri a caso, però che abbiano tutto un vertice solo, forse mi stupisce. Allora, facciamo due cose. Mettiamo questo return controller e Io aggiungerei al test model, visto che avevamo una classe test model, chiediamole di provarle tutte. Eh, quindi. dunque devo sapere quali sono i vertici Quindi mi serve un getter per, per gli Art Objects e dal test model posso art get hey. get art objects si chiama m, scusate e per ogni oggetto di questa vista for art object in list int dimensione componente connessa uguale m.calcola dimensione passandogli a o.getid e lo stampiamo. Td, virgola dmcc. E così vediamo se, se è giusto che sia sempre uno, se ci sono effettivamente dei vertici che hanno componenti connesse più grandi. viene il dubbio se fossero tutti uno probabilmente c'è qualche errore nel nostro programma e in ogni caso scopriremo quali sono quelli che hanno componenti connesse un pochino più grandi ah ci sono ci sono tanti vertici isolati quindi oggetti che sono mai stati coesposti con nessun altro e poi ci sono dei grossi grumi di 8.000 oggetti, ovviamente eh, c'è una componente connessa di 8.639 che conterrà 8.639 vertici, quindi quel numero lo vedremo comparire 8.639 volte. Mm. E fanno tutti parte della stessa componente connessa. Poi c'è altra robetta, c'è un 6, c'è un 2, c'è un 3, altre componentine con piccole. Quindi effettivamente c'è qualcosa in questo grafo, no? Ma Lasciamolo lavorare abbiamo capito che l'algoritmo è giusto quindi gli uno che vedevamo eravamo solo noi sfortunati a pescare casualmente dei vertici che fossero isolati. Lasciamolo lavorare così ci serve, ci, ci servirà dopo avere no, un po' di vertici da provare. Ok, questo conclude il punto 1 dell'esercizio, il punto 2 allora, il punto 2 è la parte ricorsiva. No? In questo caso ci chiedeva di fare un algoritmo ricorsivo che facesse cosa? Il mio secondo casale di testa, cioè testo, permette all'utente di inserire un numero intero, detto Lung, compreso tra 2 e la dimensione della componente connessa relativa al vertice selezionato al punto 1C. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo... Eh, Abbiamo qua scelto un, uno, un oggetto e abbiamo calcolato la componente connessa che ha 6 vertici oppure 8.000 e passa vertici. Poi dobbiamo qua, in questa casella di lunghezza, scegliere un numero tra 2 e la ma dimensione massima della componente connessa. Ok? Quindi questa casella LUN potrà essere popolata con i valori leciti possibili solamente dopo o nel momento in cui l'utente preme sul componente connesso. Dopodiché cosa devo fare? Alla pressione del bottone cerca oggetti, il programma dovrà cercare il cammino di peso massimo avente lunghezza pari a LUN, il cui vertice iniziale coincida con Start, col vertice di partenza che abbiamo trovato il punto 1C e che comprende esclusivamente vertici che abbiano tutti la stessa classification. Classification è un altro campo di art object che dice se quello è un dipinto, una statua, un disegno o altre cose. Quindi noi siamo abbiamo trovato una componente connessa nel grafo. Componente connessa non vuol dire che siano tutti collegati a tutti direttamente ma ci sono dei legami tra uno e l'altro che ci permettono in qualche modo di spostarci attraverso dei cammini di varia lunghezza da un vertice a un qualunque altro vertice della stessa componente connessa. Adesso l'utente ha scelto, metti, metti caso, lungo uguale 5. Allora, quello che io sto cercando è una sequenza, un cammino, di 5 vertici, il cui primo sia start, il secondo sia collegato a start, il terzo sia collegato al secondo il secondo si sia collegato al terzo, e al, vabbè, eccetera. Mm? Tale che questa sequenza sia fatta da vertici che abbiano tutti la stessa classification e la nota sotto ci dice, e quindi hanno tutti la stessa classification del nodo di partenza, cioè non è che mi complico la vita così, io il nodo di partenza lo conosco già, guardo quella sua classification, guardi quali sono i suoi vicini e tra i suoi vicini considero solamente quelli che sono con la stessa classificazione. qui non devo provare diverse classificazioni, è una costante questa per me, essenzialmente, no? Ciò che invece varia è il cammino che sto cercando. Cammino di lunghezza pari a all'1. Quindi lui ha messo 5 come lunghezza? Tutti i cammini di lunghezza 1, 2, 3, 4 non mi interessano. O meglio, non mi interessa valutarli. Li devo costruire per arrivare a un cammino di lunghezza 5. Quando ho il cammino di lunghezza 5 valuto il suo peso che è la somma dei pesi degli archi. E ripeto per tutti i possibili cammini di lunghezza 5. I cammini di lunghezza 6 non mi interessano più, non li vado a cercare, quindi questo limita ovviamente la profondità della ricerca che farò. Ok? Quindi cui il vertice iniziale è fisso, la lunghezza dei cammini è fissa, quindi la profondità della ricorsione è fissa, e io devo, quando arrivo al caso terminale, calcolare il peso massimo del cammino. Il cammino, il peso, ricordiamo, sono cioè il numero di compresenze. Quindi 5 elementi concatenati tra di loro che abbiano avuto un numero più forte di tutti di compresenze nelle varie mostre che sono rappresentate dagli arti del grafo. Al termine della ricerca il programma dovrà stampare il cammino indicando gli oggetti incontrati e il peso totale del cammino trovato? Vabbè, questo è facile. Una volta che l'ho trovato il cammino, stamparlo è abbastanza facile. Ovviamente ci concentriamo sul, sul punto B. Come facciamo a far ricercare questo cammino di peso massimo? Allora, mentre lui continua ad andare avanti, uno per uno cercando le varie componenti connesse, Lasciamolo andare avanti, e si sì, stai buono. Mettiamolo qua sotto così lui è contento. Proviamo a ragionare sulla ricorsione, quindi magari come già facevamo le altre volte, facciamoci un file in cui teniamo traccia delle nostre scelte. ricorsione.txt. Allora, l'obiettivo abbiamo detto è trovare un percorso, un cammino di lung vertici partendo dal vertice start, noto, per cui abbia peso massimo e l'altra condizione è che ogni vertice del cammino deve avere la stessa, com'è che si chiamava qua, eh, no, andavo, scusate. art object classification del vertice start. E ovviamente che deve essere un cammino. L'ho chiamato cammino, ma lo ribadiamo. Un cammino vuol dire vertici a due a due adiacenti. Cioè, vertice uno, il start deve essere adiacente al primo, il primo deve essere adiacente al secondo, e così via. Quindi, la mia soluzione è una... Elenco ordinato di vertici, una lista, che mi rappresenta il cammino che ho fatto, uno dei cammini possibili che posso aver fatto. Importa l'ordine perché avere il cammino 1, 2, 3 è diverso da avere il cammino 1, 3, 2. Ammesso che esista come cammino, cioè ci siano tutti gli archi, perché l'arco 1, 3 più l'arco 3, 2 possono avere un peso diverso da 1, 2 più 2, 3 quindi non ci interessa solamente la lunghezza in termini di numero di archi la lunghezza è fissa, è sempre lunga ci interessa il valore degli archi che uso no? essendo un grafo semplice non un multigrafo conoscere i vertici mi determina unicamente l'arco se fosse un multigrafo sarebbe più complicato perché dovrei tenere traccia non solo dei vertici ma anche dell'arco che uso per attraversarli perché tra ogni coppia di vertici potrebbe essere più di un arco va bene quindi la mia soluzione da trovare è una lista di art object e questa lista ovviamente deve essere che il primo elemento è Start, poi gli elementi sono adiacenti, gli elementi successivi sono adiacenti e tutti gli elementi hanno la stessa classification. E ribadiamolo, anche se è in insito nel concetto di lista, l'ordine è importante. È rilevante. Cioè non potrei mettere un set. Ah, e poi ovviamente la soluzione totale o finale è quella, lista, è una soluzione, quindi tutte le cose di sopra di lunghezza, l'un. Cosa cioè, sopra vale per qualunque soluzione parziale, quando arriva a lunghezza l'un, quella è una soluzione finale. ok come faccio a generare queste soluzioni? quindi data una soluzione parziale vabbè, scusate, l'ho dato per scontato che il mio livello della ricorsione cos'è? la lunghezza della sequenza che sto creando quindi il singolo passo della ricorsione significa aggiungere un elemento alla sequenza, un vertice, un nuovo vertice in coda alla sequenza. E come faccio ad aggiungerlo? Aggiungo un vertice in coda alla sequenza, che caratteristiche deve avere questo vertice? Deve essere adiacente all'ultimo vertice della sequenza, parziale, cioè sono arrivato fino al nodo 7, mi interessano gli adiacenti al 7, cioè da 7 dove posso andare avanti, purché abbia la giusta classification. Giusto? Quando sono su un vertice, guardo tutti i suoi adiacenti, purché abbiano la giusta classification e purché non sia ancora stato, non faccia ancora parte della soluzione parziale. Altrimenti tornerai indietro, creerei un ciclo, non un percorso che va avanti. Quindi i nuovi vertici sono gli adiacenti, arrivo fino all'ultimo vertice e vado a vedere quali sono i suoi adiacenti che non facciano ancora parte del percorso e che abbiano una classification giusta. Questi sono i figli della ricorsione, sono i nuovi nodi su cui andare avanti con la ricorsione. Queste tre condizioni. Adiacente, classification e non ancora facente parte della, della soluzione, perché noi vogliamo un cammino semplice, si dice, cioè non un cammino che si auto-interseca e che prende lo stesso vertice due volte. E il caso terminale qual è? Quando la soluzione ha lunghezza lunga, l'abbiamo detto, e cosa devo fare? Calcolare il peso. Se è massimo, memorizzare la soluzione. Il peso di quel cammino. E poi, visto che è un calcolo di massimo, sapete che nei casi terminali quasi sempre abbiamo tre scelte possibili. Termino questa ricorsione e non vado oltre, ma continuo a fare le altre. Termino questa ricorsione ed esco subito da tutto, perché ormai ho trovato ciò che mi serviva, oppure proseguo comunque andando avanti con lunghezze maggiori. In questo caso, siamo nel primo caso, quello normale, cioè sono arrivato al caso terminale, devo continuare a cercare, perché magari ho un max più, più grande di questo, ma non devo aggiungere elementi, non devo far crescere la sequenza di un numero maggiore di elementi. Okay? Quindi a questo punto esco dalla ricorsione, eh, diciamo così, continuo a cercare, ma non proseguo in profondità. Quindi ho un semplice return, per dirlo poi grezzamente. No, i tre casi sono, faccio il return al caso terminale, e quindi lui continua a cercare ma non andrà mai più sotto al caso terminale. Se non facesse il return invece lui continuerebbe ad andare sotto, e se invece voglio uscire subito, avevamo quel trucchetto in cui ritornavo un booleano vero o falso che permetteva di prendere, no, risalire la ricorsione rapidissimamente dire che è tutto, no? non ci serve abbiamo analizzato un po' tutto ciò che dobbiamo fare se ci convince passiamo al codice non è molto diverso da altri che abbiamo fatto, c'è una lista che deve essere accresciuta, via via questa volta il criterio è un po' diverso perché per sapere quali vertici aggiungere devo andare a interrogare il grafo va bene Ce l'abbiamo il grafo, si tratta solamente di. l'unica, tenete presente che l'unica parola che coinvolge i grafi finora è questa qui, adiacente, tutto il resto sono cose già viste. Quindi nel nostro caro modellino, model, che è qua, andiamo in fondo. ne abbiamo abbastanza di lo stoppiamo. Fatemi fare un copia. Lo copiamo da qualche parte, sta roba. Così ce li abbiamo. Quindi se abbiamo bisogno di qualche vertice che abbia dimensione, Ecco, questa, questa qua mi piace tanto, dimensione 7. Qui eh? ci possiamo giocare, non è tanto grande. Ok. Allora, concentriamoci sulla ricorsione. Allora, noi abbiamo... Partiamo dal caso intermedio, che è il più facile. Una ricorsione che prende una soluzione parziale che è una lista di oggetti e la lavora. Quindi l'interfaccia della nostra procedura, chiamiamola cerca, private, stamattina metto le tre. Riceve ovviamente una lista di Art Object, e se vogliamo un intero livello, può anche non servire perché il livello è esattamente la lunghezza della lista, ma solo per, diciamo così, ordine mentale lo rappresento esplicitamente. E questa qui la chiamo parziale, come l'ho già chiamata nei casi precedenti, quindi molto simile a prima. Qui ci mettiamo, come dicevo, nel caso intermedio, no? sempre più facile. Partiamo dal caso intermedio, poi pensiamo al caso iniziale e al caso finale. Quindi, il caso finale lo, lo ci pensiamo dopo, ma il caso finale sarà semplice. If livello uguale LUN. Qui ci sarà il caso terminale. E qui già mi chiedo chi è LUN. Probabilmente lo dovrò passare anche come parametro alla funzione oppure me lo devo salvare nelle variabili del modello se no nel caso normale cosa devo fare? devo valutare gli adiacenti quindi trova i vertici adiacenti all'ultimo all'ultimo della sequenza quindi facciamolo un passo alla volta l'ultimo non è altro che parziale punto get di parziale punto 1 domanda esiste? esiste sempre? questa situazione qua funziona sempre funziona se la lista contiene almeno un elemento allora questo ci fa ragionare su come avviare questa ricorsione questa ricorsione non partirà con la lista vuota ma partirà con la lista che contiene già il vertice start eh? annotiamocelo prima di dimenticarlo il caso terminale è invece il caso iniziale Lista che contiene il vertice start. Una lista di un elemento parte da lì. Quello è fisso, non deve essere cambiato col backtracking e provo diversi, no, quello è fisso e noto. L'elemento get di 0 è start, quello che ho chiamato vertice start. La ricorsione non ha neanche bisogno di saperlo, se lo trova già lì dentro. Se se lo trovo lì dentro vuol dire che questo parziale.size vale sempre almeno 1, meno 1 vale 0, nel caso minimo, e quindi sto, sto prendendo il primo elemento. Quindi non ho rischio di fare un get di meno 1 che mi spara un'eccezione. Quindi questo è l'ultimo vertice, vado a cercare gli adiacenti. Come trovo gli adiacenti? Allora, qui devo andare a vedere la libreria JGraphT come mi permette di trovare, dato un vertice, i suoi adiacenti. Noi possiamo avere, da ultimo, che è il vertice, no scusate, eh, questo è l'oggetto vertice, non mi, non mi dice nulla. Posso avere i neighbor. gli incoming edges, outgoing edges, oppure eh, edges of, eccolo qua, questo è il metodo più vicino a quello che ci serve. Edges of, dato un vertice, mi, da, mi restituisce un set di oggetti edge. mi dà gli archi che insistono su questo vertice. Adesso a me l'arco serve, ma non mi basta, perché a me serve in realtà il vertice opposto. Perché è il mio prossimo elemento da mettere nella lista. Eh, il vertice opposto, basta che io vada a interrogare l'oggetto arco, che ha i due metodi, getStart e get... Start, get and o oh, non ricordo più eh, come si chiama ma e, e mi dà l'altro oppure visto che questa è un'operazione comune l'abbiamo già visto che probabilmente la classe graphs ha già qualche cosa che fa a caso nostro. ad esempio per trovare il vertice opposto possiamo usare get vertex per cui abbiamo l'arco che mi viene restituito da edges of Prendo il vertice, chiamo edge of, mi dà gli archi. Per ciascun arco chiamo getOppositeVertex che mi dice qual è il vertice dall'altra parte di quell'arco lì rispetto a quel vertice. Oppure, molto più comodo, neighborListOf, sempre nella classe di utilità graphs, che fa già tutto per noi mi restituisce una lista di vertici, facendo lei dentro quello che abbiamo raccontato adesso parole, cioè prende gli edge, va a vedere l'opposite e mi restituisce. Però se non mi interessa, come in questo momento non mi interessa avere per le mani l'arco, ad esempio per conoscere il peso, perché io quando scendo giù in ricorsione costruisco solamente sequenze valide, fregandomi del fatto che il peso sia alto o basso. Quindi posso scendere senza guardare il peso, mi interessa solamente, dato un vertice, gli altri vertici. Quindi questo direi che è il metodo più comodo per noi in questo momento. Che mi restituisce già una lista di art object che sono gli adiacenti partendo dal grafo non get class, grafo e dal vertice ultimo. Questi sono gli adiacenti tutti, devo ovviamente filtrarli sulla base dei criteri che vi abbiamo detto prima. Quindi non tutti gli adiacenti sono utili. Andiamoli a analizzare uno per volta. Lo chiamiamo prova. Non is foro, scusate. Allora, quale proviamo? Innanzitutto deve, adiacente lo è, perché l'abbiamo costruito così, deve avere la stessa classification e deve essere assente, cioè non presente, non, non contenuto in parziale. Quindi, if, metto la condizione per prenderlo, per considerarlo, quindi non contenuto in parziale, not parziale.contains prova, and, e questa è la prima metà di ciò che devo verificare, la seconda metà è che abbia la stessa classification. Quindi, eh, prova.getClassification, essere uguale alla classification del primo, parziale, non dell'ultimo, o oh, anche dell'ultimo, uguale, tanto sono tutti uguali, no? La classification. Punto get di zero, punto get classification. Se sono vere queste due cose, allora posso effettivamente fare ricorsione. Solite tre istruzioni, parziale, punto add di prova, Cerca, parziale, livello più 1, Loon, e poi backtracking, rimettiamo le cose a posto. Allora, se non ci sono bachi, il caso centrale è fatto, dobbiamo cominciare a occuparci del caso iniziale e del caso terminale. Il caso terminale è il caso in cui devo calcolare il costo e verificare e confrontarlo col massimo. Quindi avrò magari una lista che mi salvo da qualche parte nel modello e quindi andrò a controllare se il peso di best, scusate, di parziale è maggiore del peso di best se sì, me la copio Quindi dirò che best uguale new array list di parziale. E poi esco. No, patò. Ed esco comunque. Se, non è maggior, se il peso non è migliore di quello che conoscevo. Eh. Pazienza, non salvo nulla, ma comunque return, perché non voglio proseguire in profondità, in profondità maggiore di Doom. Quindi questa funzione peso, data una lista, mi calcola la somma dei pesi. Questo non è il massimo dell'efficienza, perché sto chiamando peso parziale maggiore di peso best, e questo peso best lo chiamerò migliaia di volte con lo stesso valore di best, cioè finché non trovo qualcosa di meglio, ricalcolo sempre la stessa cosa. No? Quindi, se voglio essere un pochino più efficiente, lo salvo in una variabile, e lo aggiorno solamente. Però, la regola di base è prima facciamo funzionare le cose, e poi quando funzionano le rendiamo più efficienti. Hm? Non aggiungiamo linee di codice, fin tanto che non siamo sicuri che funzioni. Um, Beh, questa funzione peso la implementiamo private in peso che non fa altro che andare a prendere nel grafo uno a uno tutti gli archi di questa sequenza quindi scandisco la sequenza e devo prendere ogni volta un vertice con quello dopo quindi qui non mi conviene usare l'iteratore, perché innanzitutto devo prendere a coppie di vertici, non singoli vertici. Quindi iteriamo a mano con un indice, partendo da 0, i minore di parziale.size meno 1, minore di meno 1, non minore uguale, perché... Se ho una sequenza è da 5, mi interessa 0, 1, 2, 3, perché l'ultima volta sarà 3 4, l'ultima coppia di vertici sarà quello di posizione 3 con quello di posizione 4, e calcolo l'arco tra i due. I più più, calcolo il peso dell'arco, faccio un passo alla volta così, Chi è che mi dice il peso dell'arco? Beh, dovrei prendere, interrogare il, il, il grafo e farmi dare l'arco tra due vertici. Ma andiamo a vedere se il grafo mi dà già qualcosa. Mi dà già un get, se non sbaglio. Edge weight o no? non get opposite no qui l'autocompletamento non mi piace andiamo a vedere Qua direi che sono tutti i metodi per aggiungere un arco pesato, quindi andiamo direttamente nella classe graph, vedere che metodi ci dà. No? Qui, eh, noi, noi conosciamo due, due vertici e vogliamo sapere qual è il peso dell'arco che li collega. Okay? Quindi c'è un get edge che dati i due vertici mi dà l'arco, l'oggetto arco, e poi dato l'arco posso avere get edge weight, mi dà il peso dell'arco. Quindi possiamo passare da qua, non c'è un metodo che faccia già tutto da solo. Vabbè. Quindi noi abbiamo un default weighted edge e che è l'arco che collega i due vertici, quali parziale.getDI e parziale.getDI più 1, cioè i due vertici consecutivi che sto analizzando nella lista. Quindi graph Come che si chiamava già getEdge, il cui vertice di partenza sia parziale.getDI, quindi la prima volta get di 0, cioè start, e parziale.get di più 1. Get di I più 1 esiste, perché essendo i minore di size meno 1, il massimo valore che può assumere i è size meno 2, 6-2 più 1 fa 6-1 che è esattamente l'ultimo elemento. Controlliamo sempre gli estremi. E una volta che ho l'arco, il peso dell'arco me lo dà graph.getEdgeWeight a cui passo l'arco. Eh, si arrabbia perché double, perché noi sappiamo che sono interi, quindi. Default weight edge ha come peso un numero reale, ma noi sappiamo che quando abbiamo creato il grafo, il nostro peso era un count, no? Un count di exhibition comuni, quindi sarà sempre intero. E basta, poi a questo punto il peso più uguale, peso arco, E ritorna. Per come ho scritto questa funzione, nel caso particolare in cui parziale fosse, ma non lo è, perché fosse fatta da un vertice solo, restituisce 0. Fosse fatta da due vertici, restituisce il peso di un arco. E così via. E questo dovrebbe soddisfare ciò che serve al caso terminale. Allora, a questo punto possiamo partire col caso iniziale. La procedura pubblica che restituisca una lista di art object. No, che cosa so fai qua? Art object. Eh, cammino massimo. partendo da il vertice di partenza passo un intero perché il controller poverino che gli passa sto valore non può che avere il numero intero che era quello che avevamo già letto prima quindi qui cosa devo fare? Innanzitutto devo trovare il vertice di partenza, cioè fare questo tale e quale. No? Perché passare dall'int al vertex, all'art object mi serve questo codice. Quindi magari sarebbe bello spostarlo in una funzioncina che mi fa il throw al vertice. Visto che c'è già due volte... Non me la sento di fare copia e incolla di 5 righe, mi fa troppo male. Allora facciamo una funzioncina, private art object, trova vertice, int id obj, che fa sta bella cosa e poi mi restituisce start, chiusa graffa. che poi se avessimo una mappa, questo diventa un'istruzione unica. Allora, già lo facevamo prima, eh, dicevamo qua, diventa semplicemente trova vertice. E quindi abbiamo semplificato anche il calcolo di dimensione, riconoscendo che c'era una cosa che ci serviva. E qua nel cammino massimo anche troviamo l'art object start. A questo punto abbiamo trovato il vertice di partenza, dobbiamo inizializzare le variabili che servono per la ricorsione, che sono la lista parziale, che inizializzeremo mettendoci dentro solo il vertice start e nient'altro, e il best anche il best potremmo inizializzarlo mettendoci dentro solo il vertice start perché il meglio che ho visto finora è una lista che contiene cioè, un cammino di lunghezza 1 che contiene solamente il, il vertice quindi list di art object parziale uguale new array list e a questa lista aggiungiamo i versi di partenza. Quindi, qui non partiamo con la lista vuota, ma partiamo con la lista che contiene già un elemento. E per non avere un null pointer exception, controlliamo, mettiamo anche lo start, il best, scusatemi, uguale pardon, parziale. stessa. Tanto sappiamo che, per come abbiamo scritto la funzione peso, il peso di questa soluzione minima è zero, perché non ho archi. E quindi la prima volta che arrivo al caso terminale questo peso di best è zero e sicuramente best verrà rimpiazzato con la soluzione che trovo. Mettiamoci una stampa qua, così vediamo la, se, se la ricorsione... ...cosa ci trova via via. E a questo punto siamo pronti per lanciare la ricorsione. Cerca, parziale livello che è 1 non 0 perché abbiamo già un elemento dentro e eh, l'UN ah l'UN ci serve qua sopra e quando ho finito il meglio che ho trovato lo restituisco il chiamante che poi lo stamperà allora non ci resta che provarla e sperare che allora andiamo nel nostro test model commentiamo questa parte che non ci serve per il momento e proviamo a lanciare la ricorsione quindi cerchiamo list art object chiamiamolo best model punto, Cammino massimo, da dove partiamo? Eh, partiamo ad esempio da questo vertice qua, che sappiamo che ha una componente connessa di dimensione 7, e come lunghezza diamo 4, vediamo cosa esce. Ovviamente, dobbiamo pagare quei 30 secondi per caricare il grafo, poi dovremo cominciare a vedere le varie soluzioni che vengono stampate qua, via via che le troviamo, perché lui le trova, oppure qualche eccezione. Ecco, ovviamente. C'è un'eccezione, model.java 197. Chi di voi è null? Così a occhio non lo vedo, andiamo in debug. Quando si lavora così sarebbe bene lavorare su un grafo un pochino più piccolo. Poi magari sul grafo più piccolo l'eccezione non te la dà perché l'errore è da un'altra parte. Quindi La vita è triste. Sì? Allora, vediamo un po' chi è null qua in questa istruzione maledetta. Parziale. Non è null. Prova. Eh, non è nulla, che tra l'altro è una scultura. Prova, non è nulla. Parziale. Eh, scusa, caro mio. Ah, sì, perché mi sono fermato la prima volta, non ho detto che sia la prima volta. mi viene il dubbio che non tutti gli oggetti abbiano una classification potrebbe essere che il campo classification a volte sia vuoto e allora non ci riesce eccolo qua ah me lo da subito la prima volta qui bisogna verificare di nuovo se è un problema col codice o un con, con i dati eh, bisogna aggiungere per farlo adesso non abbiamo tempo di farlo ma ve lo sistemo come abbiamo fatto l'altra volta eh, il problema qual è? è che se io metto il breakpoint lì si ferma la prima volta che incontra quella linea e lì va tutto bene infatti non c'era niente di null vi ho detto vai avanti quando è andato avanti prima o poi ha trovato l'eccezione, ma nel momento in cui trova l'eccezione il programma termina. E quindi io non riesco più a vedere i valori di queste variabili. Quindi bisognerebbe, no, si può fare, mettere un breakpoint dicendogli fermati quando arrivi un'eccezione. A quel punto riesce a catturare l'eccezione nel momento in cui viene generata prima che uccida il programma. E lì riesce ancora a vedere i valori delle variabili. Allora Adesso purtroppo vi devo lasciare, finisco questa parte di debug e poi vi salvo il programma completo che spero che non sia molto diverso da quello definitivo.